Eh, L'idea di farlo diventare una sorta di... lo, lo paragono a una corà, di farlo diventare un punto di incontro per tutti quanti, tutto ciò che avverrà in questo circolo sarà solo delle discussioni a titolo gratuito, non ci sarà nulla che, nul, nulla che deve essere a carico di trovare. Un'altra iniziativa che vorremmo mettere a disposizione i locali anche per, anche per eventuali feste so, per esempio, di compleanno, dei codici per esempio per eh, famiglie che non se lo possono permettere e a quel punto daremo a titolo gratuito la sala per, per l'utilizzo. Questa è un po' l'idea. del, del